Salve, sono Alessandro Marchini, stiamo provando con gli amici di Uradio, di U Siena Campus per l'iniziativa Studium dell'Università degli Studi di Siena a far partire una, una diretta eh, Instagram per parlarvi eh, di asteroidi pericolosi e come schivarli. Vediamo se visualizza... Sto cercando la diretta uh, con uh, gli amici di Ustena ciao oh, perfetto, ci siamo riusciti. Perfetto, ok, yeah. bene, che male. Beh, beh, beh, e quelli che avevano tentato di, eh, di seguirci eh, abbiano... Eh, sì, vedo che abbiamo un sacco di, di gente collegata, un saluto a tutti, siete davvero gentili di aver, aver avuto questa pazienza, però ora passo la palla a Fabiana che deve ricominciare tutto da capo. <ride> allora, intanto buonasera a tutti, scusate i disguidi tecnici ma dovremmo esserci, e dunque benvenuti a questo nuovo appuntamento di Virtual Studium anche se con un po' di ritardo, Virtual Studium è il progetto di divulgazione online dell'Università degli Studi di Siena, Uh, nato con la collaborazione della sezione culturale di Usina Campus con uh, le associazioni studentesche Cipio Maggio e uh, Uredio. Il nostro ospite di oggi è Alessandro Marchini, che ringrazio moltissimo per la sua partecipazione. Eh, Alessandro Marchini è responsabile dell'Osservatorio Astronomico di Siena e membro dell'Accademia eh, dei Fisiocritici. I suoi studi si concentrano soprattutto su asteroidi, ehm, pianeti extrasolari, insomma ce ne parlerà più diffusamente lui, e eh, la cosa forse più mh, sorprendente che mi ha raccontato di, di se stesso è che gli è stato intitolato un asteroide, che è una cosa meravigliosa secondo me. Eh, dunque, una delle scoperte più recenti del, dell'Osservatorio Astronomico di Siena eh, è la natura binaria dell'asteroide Casulli, e cioè, um, in poche parole, un, questo asteroide che era già stato scoperto in precedenza da quanto, da quanto ho capito, uh, grazie alle osservazioni del, um, di Alessandro Marchini e dell'osservatorio de, de, de astronomico di Siena si è riuscito a capire che uh, l'asteroide viaggia insieme a un suo amico satellite eh, allora io vorrei che ci parlasse un po' se, um, delle, delle circostanze di questa scoperta. Bene Fabiano, ti ringrazio della domanda. È stata la nostra ultima scoperta. Per la verità di asteroidi domini abbiamo scoperti nove, questo era il nono. E stiamo già lavorando sul decimo per la verità. Ovviamente non possiamo fare grandi anticipazioni perché sono progetti fatti insieme ad altre eh, strutture di ricerca. Eh, in particolare eh, questa è stata una scoperta divertente perché eh, Casulli è intitolato a a Silvano Casulli che era purtroppo perché è una persona scomparsa un paio di anni fa un, un astrofilo, un appassionato d'astronomia che per primo negli anni 80 ha usato una camera CCD come quella che ora usiamo noi con il telescopio dell'università cioè una camera di acquisizione e immagini astronomiche per studiare gli asteroidi quindi eh, per questo suo merito gli è stato intitolato un asteroide e a distanza di qualche decennio da, questa, eh, da, da, da questo onore che lui ha avuto noi abbiamo scoperto che il suo asteroide è anche un po' particolare perché non viaggia da solo ma viaggia in compagnia di un piccolo satellite che gli orbita intorno. L'asteroide Casulli è un corpo grande 9 chilometri di quelli che sarebbero veramente molto molto pericolosi se decidessero di venire a trovarci da vicino, mentre il suo piccolo satellite è comunque un corpo di circa due chilometri di, di grandezza. Noi non vediamo questi oggetti, ma misuriamo la loro luminosità e dalla loro luminosità riusciamo a capire ovviamente se un corpo ad esempio è allungato o se è accompagnato da un pezzo che se ne è staccato, oppure lo ha catturato gravitazionalmente nel tempo e poi questo pezzo ha iniziato a, a girargli intorno. Quindi è stata una, una scoperta di eh, cui sono particolarmente orgoglioso perché è relativa a un asteroide dedicato a un italiano ed è stata fatta all'interno di una collaborazione che ha visto all'opera cinque telescopi, tutti italiani. E quindi tutti amici, sono miei cari amici o comunque collaboratori che condividono con me l'utilizzo di un telescopio a fine scientifico, che tutti tra il 10 marzo, scusate, tra il 20 febbraio e il 20 marzo, quindi anche le prime settimane in cui eravamo, eh, già eh, distanziati socialmente per colpa del coronavirus, eh, io da casa usando dal remoto il telescopio dell'università ho fatto sette osservazioni di questo asteroide e insieme ad altri quattro telescopi italiani, comunque tutti sparsi del territorio eh, della nostra penisola, siamo riusciti a determinare la la natura binaria di questo asteroide ovviamente non, non abbiamo immagini di questo asteroide noi vediamo un punto luminoso che, che cammina fra le stelle ma vi faccio vedere una rappresentazione artistica scusatemi ma mi sono divertito Uh, se, se è possibile ah non è possibile ribaltare la fotocamera durante le... ah sì sì certo ecco, questa è una rappresentazione artistica di un, um, di un asteroide binario praticamente sono due sassoni spaziali e quella che vedete in lontananza è la loro stella probabilmente il nostro sole visto dalla distanza di un asteroide che normalmente quelli tranquilli quelli che non ci vogliono male orbitano tra Marte e Giove quindi si trovano a distanze dell'ordine di 300... 300, 400, 500 milioni di chilometri. Questo è lo schermo del mio computer, e se non ricordo male, in questo articolo, a parte qualche pubblicità, c'è stata messa anche la, la, la mia foto accanto al, al telescopio che ho fatto, con cui ho fatto la scoperta. Il, il telescopio dell'Università di Siena, che sono onorato di, eh, di, di dirigere, perché ovviamente è un piccolo strumento che lavora sotto un cielo cittadino, ma che. che mi ha, mi ha dato veramente grandi soddisfazioni ed è un, un grande orgoglio per me eh, poter, poter lavorare con uno strumento non eccezionale come grandezza, ma sicuramente eh, mo, molto, eh, molto duttile. Molto, si, si riesce a farci delle cose preziose. Per quanto riguarda invece l'asteroide che porta il mio nome, se non ci vedete dovete cercarlo su Wikipedia, dovete cercare asteroide Marchini, e vedete che è dedicato a Alessandro Marchini, born 1965, eh, informatico, responsabile, direttore dell'osservatorio astronomico dell'Università di Siena, quindi è il mio asteroide. L'unico problema è che non mi hanno dato il telecomando. Non so, ovviamente, va, lui va eh, alla sua orbita, va per, va per conto suo eh, ed, ed è veramente un onore enorme avere un, un pezzo di, di un corpo spaziale che porta il mio nome. Eh, cioè, in inglese si dice named after, eh, eh. chiamato... In seguito a Marchini, eh, non sapete che grande onore possa essere eh, che un mio caro amico, Luciano Tesi, è eh, eh, eh, un, un amico vecchio di me eh, perché è ultra ottantenne ma veramente eh, in formissima, usando un telescopio eh, grande. 40 o 60 cm nell'appennino tosco-emiliano, eh, quindi in una montagna, un cielo molto buio, ha scoperto svariati asteroidi e ha deciso uno di dedicarlo a me e uno al professor Millucci che è ora è in pensione ma è stato lui che ha iniziato le attività astronomiche negli ultimi decenni all'università di Siena che io mm. ora sto, sto continuando. Beh, Io spero che questo asteroide decida, non decida di venirlo a trovare comunque, ma... a breve perché <ride> lontani, lontani, lontani, tranquillissimo. Mi hanno dedicato fortunatamente un asteroide tranquillo Bene, allora, io tornerei un attimo al titolo del, del suo intervento che è Asteroidi pericolosi e come schivarli? Allora, come abbiamo detto, prima di schivarli però dovremmo, dovremmo uh, prima riconoscerli. E, e quindi in che modo è possibile riconoscere un asteroide? Ci sono dei. Mh, metodi oltre a quello che ci ha appena detto e in che modo poi soprattutto um, è possibile calcolare quanto sia pericoloso per noi? Allora, eh, io mi sono preparato nel mio computer perché mi piace spiegare le cose, cioè mi diverte, scusate, mi piace, spero di riuscire a spiegarle, però mi diverte personalmente eh, spiegare le cose eh, mostrando anche le immagini quando è possibile eh, farsi aiutare dalle immagini che parlano, eh, che descrivono le cose molto meglio di, di qualsiasi, eh, di qualsiasi eh, parola. Eh, vi faccio vedere eh, un video, ora devo invertire la, la telecamera, di come vediamo noi con il telescopio dell'università, che è questo qua. Uh, un asteroide delle nostre immagini, ecco qua, queste sono immagini di un asteroide, anche questo è un asteroide binario, lo abbiamo scoperto noi e se io riesco a tenere fermo il mio cellulare dovreste vedere un puntino che è l'unico che si muove fra tantissime stelle, un oggetto che si muove fra le stelle non può essere una stella perché le stelle si chiamano stelle fisse. E quindi un oggetto che si muove fra le stelle deve essere un oggetto che è molto, molto più vicino a noi rispetto alle stelle che invece sono lontanissime. E questi sono oggetti del sistema solare che orbitando intorno al Sole passano comunque, sono comunque più vicini alla Terra e noi li vediamo muoversi fra le stelle, quindi le comete. E gli asteroidi si muovono fra le stelle e quindi li riconosciamo perché la loro posizione da un'immagine all'altra cambia in continuazione. Considerate che ogni volta che qui avete visto eh, lo spostamento di, di qualche pixel, in realtà sono passati 5 minuti. In realtà sono passati 5 minuti. Mentre se io avessi una sonda spaziale e potessi andare a vedere un asteroide da vicino. Li vedrei così. Questo. questo è un bruttissimo asteroide grande 500 metri. Questo si chiama Itokawa, è dedicato a un giapponese, e come um, avete visto, gli asteroidi visti da vicino ovviamente sono, eh, sono più facili da, da descrivere. Eh, per esempio, questo ha una forma decisamente patatosa. Questo è un asteroide che io. L'anno scorso, due anni fa, quando eh, venne fuori il termine petaloso, io mi divertì a tirar fuori che gli asteroidi spesso possono essere patatosi. Questo ha veramente una, una forma eh, a patata. Noi ovviamente non possiamo vedere questo oggetto che, che ruota, che, che noi vediamo solo un puntino che cammina dalle stelle, ma dalla luminosità di quel puntino riusciamo a ricostruire la sua forma e riusciamo a ricostruire anche eh, la sua la sua traiettoria fra le stelle e quindi la sua traiettoria nel sistema solare un oggetto, un oggetto eh, ecco, perché esistono eh, asteroidi pericolosi? Perché i giornali questo addirittura è USA Today, quindi un, un giornale americano, spesso fanno dei titoli a chiappa lettore o a chiappa clic per quanto riguarda ovviamente eh, i siti internet in cui eh, ci sono asteroidi grandi come campi di calcio che rischiano di colpire la terra o comunque sfiorano la terra. Normalmente quando leggete o sentite dire che un asteroide sfiora la terra eh, chiedetevi quant'è la reale distanza a cui passerà l'asteroide. Eh, per la verità perché comunque eh, esiste questo rischio? Perché questa è un'immagine che secondo me può essere, eh, può essere fastidiosa. Queste qua sono le orbite, del di... pallino giallo al centro di questa immagine è il Sole, le orbite più marcate sono le orbite di Mercurio, Venere, la Terra e poi c'è anche più esterna all'orbita di Marte e se guardate tutti quei filini minuscoli celesti sono le orbite degli asteroidi che, pa che ci passano vicino. So questi sono gli asteroidi potenzialmente pericolosi, si chiamano esattamente PHA, Potentially Hazardous Asteroids. Sono asteroidi la cui eh, traiettoria fa sì che possano passare a meno di un decimo della distanza Terra-Sole dalla Terra. Ovviamente se guardate questa immagine è veramente spaventosa, perché sembra che ognuno di questi fili possa incrociare l'orbita della Terra. Bene, ricordatevi che per prima cosa questa immagine è, eh, eh, riaccendo la luce, eh, questa immagine è bidimensionale, mentre lo spazio è tridimensionale, quindi gli asteroidi possono passare sopra, molto sopra, molto sotto l'orbita della Terra, nell'immagine che vi ho mostrato prima, questa cosa non si vedeva, però così sono riuscito a farvi capire che veramente gli oggetti considerati potenzialmente pericolosi sono eh, tantissimi, sono migliaia, sono migliaia, e quindi ehm, l'unica cosa che possiamo fare è osservare il cielo, esistono degli... De, de, delle, delle survey, delle eh, delle collaborazioni internazionali e dei telescopi appositi che sorvegliano il cielo ogni notte e che considerate che ehm, certe osservazioni importanti possono essere condotte per eh, 24 ore al giorno e voi dite, eh, sì ma come fate? Bene, e io osservo nelle ore di buio che ci sono a Siena e quando io sto per terminare perché sta arrivando l'Alba passo il testimone a un mio collega in America perché da lui sta arrivando la notte e quando lui termina eh, con la sua notte le osservazioni passa eh, il testimone a un collega in eh, in Asia o in Australia e poi si ricomincia. Quindi eh, ci sono delle collaborazioni che coinvolgono veramente molti, molti, molti telescopi sparsi per il mondo e esistono anche dei telescopi specializzati per vedere gli asteroidi eh, il prima possibile, perché la strategia migliore che abbiamo non è quella dei film di fantascienza di bombardarli, perché così li caricheremmo soltanto di eh, di radioattività e quindi magari li spiccioliamo, ma ci facciamo cascare addosso tante bellissime stelle cadenti piene di radioattività. Quindi non moriamo subito per l'asteroide, ma moriamo con più calma per i tumori dovuti ovviamente a una pioggia di radioattività esagerata. Ad esempio, qui è molto bello. È che se non l'avete visto vi consiglio di vedere Armageddon, il protagonista è Bruce Willis, eh, Bruce Willis davvero in forma in quel film, eh, e le, non ve lo spoilerò più di tanto, ma la soluzione che vi ho appena detto è quella che viene usata nel film Armageddon, perché era l'unica possibile in quel momento, cioè l'asteroide avevano pochi giorni per difendere la Terra e decidono di bombardarlo con, con, eh, con tutto, tutto eh, l'arsenale nucleare presente sulla Terra. Ah, una cosa simpatica ci tengo a dirvela, a proposito di asteroidi pericolosi, è che eh, eh, tutte le nazioni sono molto collaborative quando si parla di difesa eh, dallo spazio, dai pericoli eh, naturali provenienti dallo spazio, quindi pezzi di asteroidi o pezzi di comete che potrebbero impattare eh, il nostro pianeta. Eh, sapete perché? vanno tutti molto d'accordo, Putin, Trump, Kim Jong-un, chiunque ovviamente eh, sia eh, un capo politico sulla terra deve andare d'accordo con gli altri, perché fino a poche ore prima dell'impatto non sappiamo dove cadono. Quindi eh, Putin, se sapesse che magari casca su Washington, o Trump viceversa, se sapesse che l'asterio casca sul territorio dell'Unione Sovietica, eh, della Russia, scusate, potrebbe, po potrebbe anche lasciar perdere. Ma siccome fino a poi ore prima non sappiamo esattamente dove cascano, è bene eh, che le potenze mondiali vadano tutte d'accordo per realizzare una efficace difesa planetaria. Ed esiste. Eh, a parte questo metodo Armageddon di bombardamento di asteroidi, una volta identificato, nominato ehm, un asteroide, nel caso fortuito in cui ci si dovesse accorgere che la sua traiettoria attraversa l'atmosfera terrestre potenzialmente quindi ci dovrebbe colpire, esistono dei, mh, dei metodi per riuscire a schivarlo comunque riuscire a, dev a deviarne la, la traiettoria se, anco, se ancora non esistono quali sono i metodi che si stanno studiando per esempio quelli non fantascientifici ok allora intanto ti faccio vedere che eh, questa cosa questi sono questi video che vi mostro adesso sono nel canale youtube dell'osservatorio astronomico dell'università questo è un voli diurno spero che parta ok una dashcam una di queste le camere in macchina registra un'esplosione in cielo non so se si riesce ad apprezzare anche nella diretta sì, sì si vede io lo, lo vedo bene ok se no andatevi a cercare questo video nel nostro canale Sì, poi magari lo linkiamo anche per gli amici di Usiana Campus nelle storie ok questo <coughs> questo qua è un, uh, è un pezzo è un meteorite praticamente è un pezzo uh, di asteroide che ha deciso di entrare nel, nel, nell'atmosfera terrestre. Mi, scusate, mi rimetto eh, con la telecamera frontale. In questo, eh, ovviamente, eh, noi abbiamo il grandissimo vantaggio: a differenza della Luna, per esempio, che è piena di crateri perché eh, non ha nessuna protezione, eh, la Terra ha il vantaggio di avere il suo guscio protettivo, l'atmosfera. L'atmosfera è fondamentale per il nostro pianeta. E so che eh, Studium. Ehm, Tratta anche argomenti di, di, di, di qualsiasi eh, disciplina, però eh, nel mio dipartimento, il dipartimento di scienze fisiche della Terra e dell'Ambiente, gli ambientalisti ovviamente hanno molto a cuore eh, lo stato dell'atmosfera. Ecco, oggi parliamo di eh, asteroidi pericolosi. Sappiate che il 99% dei pezzi di asteroidi, circa i della Terra, vengono disintegrati all'atmosfera quindi la nostra frena poi si rida, poi riesce a eh, sciogliere legami atomici e quindi crea una piccola esplosione una piccola grande esplosione e quindi il 99 degli oggetti che cercano di colpirci eh, sono, eh, sono disintegrati dalla nostra atmosfera. Quindi è un grandissimo scudo protettivo la nostra atmosfera. Sulla Luna anche il sasso più piccolo che decide di colpirla va e lascia il segno. Infatti, ieri sera abbiamo fatto una diretta Facebook eh, dalla, dalla nostra pagina dell'osservatorio e abbiamo mostrato quanti crateri eh, si possono vedere sulla Luna. Ovviamente alcuni crateri sono presenti sulla Terra, poi la Terra con l'atmosfera ha avuto anche le piogge, i venti che hanno ovviamente levigato le. Eh, le, le le tracce di, di vecchi impatti asteroidali o impatti di, di meteoriti. Però ecco le, le, la prima cosa che ci protegge è la nostra stessa atmosfera. Ci protegge mh, per oggetti ovviamente fino a una certa grandezza. Oltre a una certa grandezza il pericolo è reale e eh, oltre a una certa grandezza la strategia eh, che funziona meglio e che non è mai stata fortunatamente provata, perché diciamo che dopo i dinosauri eh, il nostro pianeta sembra non aver avuto eh, bisogno di difendersi da altri impatti eh, la migliore strategia è quella cosiddetta dell'impatto cinetico, praticamente invece che preparare una sonda che comunque andrebbe preparata quindi una missione spaziale la devi comunque preparare in Armageddon film di fantascienza, Bruce Willis comandava un'astronave che va verso l'asteroide e lo bombarda. Eh, sappiate che un'esplosione nello spazio non ha nessun effetto, perché le esplosioni continuano purtroppo sul nostro pianeta per l'atmosfera, perché lo spostamento d'aria è quello che realizza eh, dal punto di vista cinetico l'esplosione e eh, cosa, eh, cosa succederebbe nello spazio? Nello spazio succederebbe che non gli fai neanche il solletico se fai esplodere una bomba potentissima vicino a un asteroide o in avvicinamento a un asteroide quindi praticamente eh, le esplosioni nello spazio non fanno nemmeno boom perché ovviamente non essendoci l'aria non c'è nemmeno il mezzo che trasporta il suono quindi diciamo che eh, sparare le bombe nello spazio non sa di niente Proprio è, è, è una cosa eh, assolutamente poco divertente eh, mentre costruire la stessa sonda e andare a cercare di colpire più forte possibile con l'angolo migliore possibile l'asteroide, questo si chiama impatto cinetico e si pensa che sia la miglior strategia di difesa. Per poterla mettere in pratica, una strategia del genere, dobbiamo sapere prima possibile eh, qual è la se. se un certo asteroide scoperto oggi eh, ci, ci rischia di colpirci fra un certo numero di mesi o meglio di anni, perché più tempo abbiamo per eh, preparare la missione e per studiare l'asteroide la e meglio sarà eh, organizzata la missione. Considerate che normalmente per eh, realizzare una missione spaziale servono al minimo, al minimo sei mesi. Quindi se io scopro un asteroide stasera che fra tre giorni impatta la Terra, eh, non posso fare nulla non abbiamo difese, ma tutti i telescopi, compreso il nostro, che studiano ogni notte gli asteroidi, se io stasera scopro un asteroide ehm, eh, che fra tre giorni impatta la Terra, questo significa che l'asteroide è piccolo e probabilmente o si, si disintegrerà completamente l'ingresso con l'atmosfera oppure eh, farà danni molto molto limitati e probabilmente cadrà in una zona inabitata, perché fortunatamente il nostro pianeta ha, Grandi zone deserti, negli oceani, comunque anche i deserti nei, nei continenti. Quindi, se lo scopro stasera ed è imminente, vuol dire che è piccolo, altrimenti sarebbe stato scoperto prima. Se lo scopro stasera e vedo che è ancora molto lontano, vuol dire che è grande, perché se lo vedo stasera ed è lontano, vuol dire che la luce del sole lo illumina e con il mio telescopio ha comunque a vederlo, deve essere grande. Se non mi risulta essere in quella posizione nessun assetto, devo dire che lo sto scoprendo, che è un oggetto nuovo. A quel punto lo devo seguire per qualche ora, devo passare il testimone con delle allerte internazionali efficientissime, perché deve essere seguito per calcolarne l'orbita. Una volta calcolata l'orbita sappiamo ad esempio che fra nove anni ci passerà troppo vicino, forse ci colpisce. A quel punto vengono attivate tutte le strategie di difesa. C'è una missione, ormai termino questo argomento Fabiana, scusami, eh, c'è una, eh, una, eh, una missione spaziale eh, che si chiama AIDA, Asteroid Impact Deflection Assessment, che eh, è costituita da due sottomissioni eh, ed è una missione congiunta ESA-NASA. Per la difesa planetaria si va tutti molto, molto d'accordo, anche perché ovviamente c'è da riferire ai soldi per, per le missioni spaziali. Eh, ma si è visto per esempio con la, la costruzione, la messa in orbita della Stazione Spaziale Internazionale, insomma eh, tutti certo. stanno collaborando perché funzioni al meglio adesso anche con SpaceX stanno se non sbaglio, stanno collaborando per evitare... di C'è bisogno di grandi collaborazioni sia dal punto di vista economico ma anche di competenze, di competenze. In Europa e noi soprattutto in Italia abbiamo tantissima tecnologia buona per le missioni spaziali. Siamo, eh, noi italiani ci ci, eh, diciamo che spesso non, non ci consideriamo all'altezza, invece siamo veramente molto molto bravi tecnologicamente siamo molto richiesti eh, il problema è che spesso eh, i nostri i pezzi migliori vanno a lavorare all'estero perché, perché in Italia non hanno grandi grandi chance però diciamo che la, sia la tecnologia italiana che le menti italiane sono molto richieste. Comunque eh, questa missione aiuta ehm, è composta da due sottomissioni. Prevede prevedeva a breve, perché poi ne parleremo, magari. Il coronavirus purtroppo ha costretto a dei via anche delle missioni spaziali. Prevede di lanciare una, una doppia sonda, cioè in un lancio unico parte comunque un'astronave un fatta da due pezzi. Un pezzo inizierà a orbitare, raggiungerà dopo un viaggio di molti mesi una, un asteroide che si chiama Didymos che è un asteroide grande 850 metri. Intorno a Didymos che è una piccola luna, come quella che abbiamo scoperto noi su Casulli. La, la, la luna di Didymos, che è stata soprannominata Moon, la, la, la, la luna di, di, di Didymos, è piccolina, è solo 150 metri, e orbita intorno al corpo principale. La missione eh, Aida, anzi in questo caso la sottomissione DART, si chiama... Eh, Metterà una, una navicella, una, una sonda in orbita intorno um, al corpo principale eh, al satellite a Didi Moon e lo studierà per bene. E l'altra sonda più pesante, più grande, verrà lanciata a tutta velocità per colpire la piccola luna di Dimos. Didymo, di quindi Didi Moon, e cercherà di spostarla di un centimetro e noi da terra anche con il nostro telescopio, ma tutti i telescopi che sono ovviamente aiuteranno la NASA e l'ESA in questa missione e la sonda che, sta, eh, che rimarrà comunque a sorvegliare l'esito di, di questo impatto eh, vedranno se questa deviazione di un millimetro, di un centimetro, quindi le, una leggerissima variazione dell'orbita del satellite, quindi della lumina, che di Didimosa ha avuto effetto. A quel punto sappiamo quanto era pesante la sonda che gli è stata scagliata addosso, qua, a che velocità si è stata scagliata, che angolo di impatto ha avuto? Eh, L'asteroide viene studiato da vicino dall'altra sonda, quindi sappiamo quanto è grande esattamente la sua forma, la sua densità e vedremo l'effetto di questo impatto che sicuramente ci sarà perché nello spazio, nel vuoto un piccolo impatto anche di un corpo eh, ovviamente molto più piccolo potrebbe avere comunque l'effetto sperato a quel punto avremo un modello sapremo che siamo riusciti a deviare un corpo di 150 metri di un centimetro che ovviamente quel centimetro dopo un'ora, dopo una settimana, un mese, un anno sono diventati chilometri e è quello che vogliamo fare se scopriamo che un asteroide vorrà colpire la Terra fra qualche anno noi in largo anticipo dovremo colpirlo e deviarlo di una frazione di grado nella di, sua orbita perché così quando lui aveva dato appuntamento alla Terra nello stesso punto nello stesso, nello stesso istante nello stesso momento eh, noi saremmo riusciti a deviarlo di qualche centimetro mh, con un impatto che eh, dopo un certo numero di anni, quei centimetri sono diventati migliaia di chilometri e quell'asteroide non ci colperà più e ci passerà accanto, come succede ogni notte serena. Considerate, io ogni sera alle 7 eh, in orario estivo, come adesso, se altrimenti lo dicevo alle 6, ricevo una mail l'elenco degli oggetti che ci passano vicino ogni notte, perché ovviamente sono una rete internazionale di, di collaborazione per la difesa eh, del nostro pianeta e, e la, la mia compagna Francesca ogni sera quando sente quella notifica mi dice non voglio sapere niente. Comunque, in quell'elenco Qualche volta ci sono zero oggetti, quasi mai, e a volte ce ne sono dieci, ma mediamente ce ne sono quattro, cinque, sei, sette. Si chiamano neo. Eh, Near Heart Objects e eh, ovviamente quelli che vengono elencati sono quelli scoperti recentemente, stanotte, stanotte proprio poche ore fa ci ha sfiorato un sasso non sappiamo quanto eh, grande, grande ma è passato e quello ci hanno veramente sfiorato perché è un terzo, è un quarto della distanza che ci separa dalla, un quarto o un quinto della distanza che ci separa dalla, quello ci è passato abbastanza vicino però è stato scoperto ieri e quindi doveva essere Pochi metri. Diciamo che l'asteroide che è stato scelto per questa missione di cui vi ho parlato finora, eh, Didymos, e la sua, soprattutto la sua lunina Didymoon di 150 metri, è la dimensione eh, considerata il limite oltre il quale, cioè sopra i 150 metri, gli asteroidi ci fanno veramente paura. Per questo è stato scelto quell'oggetto. È Un oggetto tranquillo, non ci minaccia. Lo studiamo come modello. Lo studiamo perché ovviamente non vogliamo spezzare un asteroide, cioè, è la prima volta che l'uomo tenterà di cambiare di una virgola la, la, la geometria della meccanica celeste. Però è un esperimento veramente importante, credetemi. Cioè, ora capisco che esistono eh. i puristi di ogni cosa e che bisognerebbe non disturbare mai la natura nella, nella sua bellezza. Però questo è un esperimento veramente importante. Se esisterà in futuro una minaccia per il nostro pianeta, questo esperimento forse ci riuscirà a, a dare le indicazioni su come agire per difendere il nostro pianeta. Anche perché il pianeta nostro è unico, non esiste un pianeta B o un piano B. Esatto, infatti nei commenti ci dicono siamo tutte Francesca, immagino perché nessuno vorrà mai sapere effettivamente quante volte rischiamo di essere colpiti, meglio guardare le stelle cadenti a quel punto. Le stelle cadenti sono... Sono granellini di polvere piccoli sassolini, eh, che però sono esattamente le, i risultati di, eh, di, della frammentazione di un asteroide o di una, di una cometa, pezzi di sistema solare che incrociano la nostra orbita. Sono spesso le stelle cadenti, sono polveri lasciate da una cometa che ha attraversato l'orbita della Terra anche molti, molti anni prima che... Eh, quando riusciamo a vederle però ecco, quelli sono uno spettacolo Se eh, anche se io vi dico che non sono stelle che cadono ma sono eh, granellini di polvere o sassolini che si disintegrano eh, nel, nell'ingresso con la nostra atmosfera voi mi raccomando continuate a esprimere desideri perché sono comunque eventi eh, spettacolari e eh, imprevedibili, quindi non sapendo che può succedere se lo vedete eh, avete comunque assistito a, una, a un vero spettacolo della natura che tra l'altro tradotto scientificamente è la nostra atmosfera che ci difende da questo oggetto che altrimenti avrebbe potuto prendervi in mezzo agli occhi avrebbe potuto uccidervi <ride> Allora, um, un'ultima domanda che volevo fare era riguardo uh, di quello che lei ha detto prima, e cioè che uh, naturalmente per preparare missioni spaziali uh, è necessario molto tempo. Io immagino che anche per quanto riguarda uh, lo studio di asteroidi e, uh, e corpi celesti ci siano state delle missioni che per colpa di questa pandemia che ha colpito insomma, tutto il mondo ehm, ormai devono essere forzosamente posticipate eh, qual qualcuna che, mh, che, che ci può citare che le è, è piaciuto sì. particolarmente eh, scoprire della sua, della sua posticipazione magari qualcosa che mh, poteva essere davvero utile fare nel, nel più breve tempo possibile allora, si, si parlava dell'eventuale del pianeta B, il pianeta B non esiste. Teniamoci molto caro il nostro, il nostro pianeta, la, la qualità della atmosfera che oltre a difenderci ehm, gli asteroidi ovviamente deve essere sana, respirabile, ci protegge da raggi nocivi del sole, insomma sono tutte cose fondamentali per il nostro pianeta. La, eh, la qualità del suolo, la qualità delle acque, la qualità dell'aria. I miei colleghi ambientalisti sono ovviamente eh, scienziati importanti per la, la salute del nostro pianeta. E le missioni spaziali, eh, che la, la prima che mi è l'alzata all'orecchio, che, che è stata rinviata, che era prevista per quest'estate, eh, non mi ricordo il nome della missione, mi dovrei scusare, eh, eh, una missione doveva portare un'altra sonda, l'ennesima sonda su Marte. Su Marte, ovviamente, gli unici due corpi celesti su cui l'uomo ha messo il piede sono la Terra e la Luna. Sulla Luna hanno camminato 24 piedi, 12 astronauti sono scesi eh, sulla Luna tra il 1969 e il 1974. Eh, eh, mentre eh, per quanto riguarda altri corpi celesti ci abbiamo fatto scendere del, delle macchine costruite dall'uomo su Marte ci sono atterrati tantissimi robottini eh, uno simpaticissimo che manda dei selfie spaziali eh, si chiama Curiosity e che è davvero ancora in funzione e, e doveva partire una, una missione spaziale ecco Marte dovrebbe essere, dopo la Luna, l'oggetto più facile da raggiungere. Sembrava che la NASA volesse arrivarci addirittura pro nei prossimi dieci anni. L'anno scorso, celebrando il cinquantesimo anniversario della conquista della Luna, la NASA ha annunciato una missione Artemis per ri ritornare sulla Luna e farci una base spaziale permanente, perché poi da lì sarebbe stato più semplice ripartire e andare verso Marte. Il viaggio sulla Luna dura qualche giorno, il viaggio su Marte dura sei mesi, ed è veramente noiosissimo, stare così dentro una scatoletta per sei mesi, però eh, le persone, io ormai sono fuori eh, fascia di età, ma hanno fatto comunque persone imponibili a fare il loro bel viaggio di sei mesi di andare e di sei mesi di ritorno, però prima di quello dobbiamo mandare su Marte, degli avamposti tecnologici che preparino un minimo di ambiente perché su Marte purtroppo no, l'atmosfera c'è ma non è respirabile l'ossigeno c'è ma è troppo poco la pressione c'è ma è troppo poca quindi diciamo che non è un pianeta B eh, adatto ad ospitare poi, la vita ma Marte non le possiamo evitare comunque in ogni caso <ride> esatto, <ride> esatto <ride> quindi dovremmo costruire delle bolle eh, vivibili sul Marte, e queste potrebbero essere costruite da, da dei robot prima che ci arrivi l'uomo. Questo doveva iniziare già quest'anno. Con un un'altra sonda, doveva partire quest'estate. Non sono stati fatti gli ultimi test che erano previsti prima del lancio di questa sonda, e eh, praticamente il rinvio invece di essere. A fine emergenza del coronavirus, come stiamo eh, personalmente rimandando tutti i nostri impegni eh, normali, per quanto riguarda lo spazio e per quanto riguarda viaggiare su Marte, dobbiamo aspettare che Marte e la Terra si trovino vicini dalla stessa parte eh, rispetto al Sole. Eh, quindi succedeva quest'estate e succederà fra due anni quindi questo è un rinvio non di tre mesi supponendo che tre mesi potrebbe, eh, sarebbero potuti bastare per superare eh, i mesi cruciali dell'emergenza per, eh, per il Covid-19 ma eh, in questo caso per andare su Marte e rinvio di eh, due anni e anche il eh, futuro telescopio spaziale il James Webb Space Telescope doveva, che doveva già essere partito per problemi tecnici durante i test prima del lancio eh, è stato già rinviato due volte il suo lancio e già la NASA ha comunicato che quello che dovrà sostituire Labo Space Telescope questo James Webb Space Telescope, che fra l'altro eh, è costosissimo e dentro ci sono strumenti a cui io tengo tantissimo perché occupandomi anche di pianeti extrasolari, eh, dentro il James Webb Space Telescope c'è stato messo uno spettroscopio in grado di rilevare le atmosfere dei pianeti extrasolari. Cioè finalmente... Eh, non solo riusciremo a scoprire pianeti orbitanti intorno a stelle diverse dal Sole, se sono alla distanza giusta dalla loro stella per avere condizioni di temperatura eh, abitabili ma per esempio la luna è alla stessa distanza dal sole della terra ma non è abitabile perché non ha atmosfera eh, finalmente grazie al James Webb Space Telescope riusciremo a scoprire anche se questi pianeti extrasolari hanno le atmosfere adatte per ospitare la vita per esempio Venere ha un'atmosfera, ma se andiamo su Venere moriamo in un millesimo di secondo, ci squagliamo perché ha un'atmosfera acida, quindi il James Webb Space Telescope dovrebbe servire anche, farà mille cose meravigliose ma una cosa eh, davvero importante da questo punto di vista sarebbe quella eh, di, di, poter, di poter studiare le atmosfere dei pianeti extrasolari e il James Webb Space Telescope, già rimandato un paio di volte doveva partire il prossimo anno, probabilmente sarà rimandato di un altro anno ancora l'emergenza allora, del coronavirus purtroppo ha, ha costretto tutte le agenzie spaziali a dei rinvii. Vedo una domanda dal pubblico, credo sia l'ultima poi. Uh, ma allora, la Stazione Spaziale Internazionale non è a rischio, immagino sempre per, uh, a rischio asteroidi, dato che non sappiamo esattamente colpirà, uh, qualora dovesse colpire la Terra dove esattamente... Coltisci. Allora, scusate ma mi stanno suonando i campanelli che... di casa, casa, ah, ah, non so chi è, ah, mm. grazie Marina, eh, è la vicina di casa che mi ha portato, un... qualcosa da mangiare, quindi <ride> è stata preziosissima. Allora, torno in postazione La stazione spaziale internazionale che è l'avamposo dell'uomo sullo spazio è un oggetto bellissimo, è un laboratorio che lavorano, eh, dove lavorano sei astronauti in contemporanea e possono addirittura avvisarci fino a 9-10 astronauti, ma è attaccata alla Terra. La stazione spaziale internazionale vola eh, a, a soltanto 400 km di quota, quindi è... 40 volte più alta di un aereo, quindi è nello spazio, è in microgravità, non è in assenza di gravità. Per la verità, eh, anche se vediamo galleggiare gli astronauti, ed è bellissimo vedere video e eh, documentari con eh, la nostra Samantha Ristoforetti, il nostro Luca Parmitano, il nostro Nespoli che galleggiano. Della stazione spaziale loro non sono in assenza di gravità perché a quella quota la gravità terrestre è ridotta solo del 10%. Quindi è già una buona dieta eh, perché io e peso 87 kg, se vado sulla stazione spaziale subito peserei eh, con un 10% o meno meno di 80 kg. Quindi è già una, una buona dieta. Ma non pensiamo nulla perché la stazione spaziale è in continua caduta libera sulla Terra ma la Terra essendo sferica, anzi ci sono ovviamente terapiattisti collegati a questa cosa non la crederanno ma mi dispiace per loro, essendo la, la Terra sferica la stazione spaziale cade continuamente sulla Terra ma la Terra gli sfugge continuamente perché ovviamente è rotonda. E Questa situazione è esattamente come essere dentro un ascensore che precipita, nei pochi istanti prima di morire provi l'ebbrezza di non pesare nulla perché ovviamente sei in caduta libera e galleggi in mezzo all'ascensore in caduta libera e gli astronauti sono in continua caduta libera sulla Terra quindi eh, diciamo che è fuori dall'atmosfera più densa terrestre ma è comunque protetta da, da, dal campo magnetico penso di avere un'idea di condizione ok ci sono eh, allora. eh, okay. Finivo il discorso, sulla, spero che i problemi non abbiano riguardato anche me, eh, il, la Stazione Spaziale Internazionale è a rischio di impatti, perché non ha l'atmosfera e la protegge. Infatti in, eh, ho visto recentemente un video, la NASA e insomma, le agenzie spaziali che collaborano alla Stazione Spaziale non lo dicono, ho visto recentemente un video, in cui si vede chiaramente che un piccolo pezzetto di un pannello solare, perché la stazione spaziale internazionale è grande come un campo di calcio, ma eh, la parte più grande sono i pannelli solari. La, la parte abitabile è un cilindro largo 6 metri di tubi interni e lungo diverse decine di metri. Uno piccolo pezzo di pannello solare è stato sicuramente danneggiato da un impatto a un sassolino. Ecco, ehm, in effetti sono a rischio, ma non sono così frequenti questi impatti come si pensa. E comunque è stata costruita per essere molto, molto resistente. Ovviamente se arriva un asteroide che fa danni sulla Terra, farebbe danni anche sulla stessa. Perfetto, allora io concluderei questo nostro incontro di oggi con la domanda che noi facciamo a tutti i nostri ospiti dato che abbiamo parecchio tempo a spiegare non solo per fare binge watching eh, su Netflix ma anche per leggere ehm, qualche consiglio di lettura magari saggi divulgativi per, per noi digiuni di studi sugli asteroidi o di astronomia in genere allora poi vi manderò anche ovviamente riferimenti ma mi ero preparato a questa domanda perché l'avevo vista fare anche a agli ospiti che mi hanno preceduto con vi faccio vedere anche io. Le copertine. Eh, Inizia con un libro per bambini. Eh, che questo qui l'ho visto, c'era mio nipotino, quindi eh, l'ho sfogliato personalmente e mi è piaciuto tantissimo. Ovviamente è pieno di illustrazioni e quindi diciamo anche per bambini cresciuti potrebbe essere un'ottima idea per capire un po' di più cosa, come funziona lo spazio e come è fatto il sistema solare e come sono fatte le stelle. Poi, eh, questo, visto che abbiamo parlato di asteroidi, questo è un libro di, di Giovanni Pignami eh, e di Andrea Sommariva. Ora eh, Oro dagli asteroidi e asparagi da Marte. Ovviamente il titolo è accattivante, vi assicuro che Giovanni Pignami aveva un modo di scrivere delizioso e ve lo consiglio, è veramente carino. Poi, eh, questo qua è un, uno dei libri che mi ha divertito eh, più, vi volevo consigliare il mio primo libro di astronomia letto quando avevo 12 anni ma non è più in commercio però lo, lo voglio citare anche se eh, eh, è al di là della luna di Paolo Maffei quello è stato il mio primo libro di astronomia quando, avevo, quando ero ragazzino è davvero è stato esplosivo le, nella mia testa questo invece è un libro che mi ha appassionato tantissimo eh, sono libri davvero eh, questo è quasi un romanzo fatto a capitoli un capitolo ogni mese e racconta la della costruzione di un osservatorio nel giardino di casa, Charles Calia, che è un parlato di origine italiana, un anno passato a guardare le stelle, viaggio di un astronomo dilettante attraverso le stagioni del cielo, è veramente bello e poi racconta per ogni mese eh, quali sono le costellazioni più belle da vedere anche a occhio nudo, quindi per eh, avvicinarsi all'osservazione del cielo stellato è un libro che consiglio eh, davvero vivamente. E questo invece è di, eh, di Daniele Gasparri, che è un italiano bravissimo che ora lavora ad Atacama, sapete, ad Atacama sono i cieli più cui nel nostro pianeta è un deserto su un altopiano in Cile a 4-5 mila metri di altezza. E questo libro che ha scritto qualche anno fa e che poi lo ha rivisitato, rivisto e migliorato ogni volta, primo incontro con il cielo stellato, e ci sono un sacco di consigli utili per chi si vuole avvicinare all'osservazione del, del cielo stellato. E vi saluto, visto che eh, Fabiana mi avevi detto. Non so se abbiamo riempito il teatro. Ah, questo è, mi, ero, mi ero preparato anche questa immagine. Questa è una slide che proietto spesso perché studiare gli asteroidi e metto sempre l'immagine eh, dei, dei dinosauri che vedono cadere una, una stella adente. Eh, io vi aspetterei eh, ovviamente a, a voi, amici di Justia Campus, eh, U-Radio Siena e ovviamente a tutti quelli che ci hanno seguito stasera in una delle nostre prossime dirette eh, di Facebook che eh, abbiamo visto anche ieri sera che abbiamo avuto tantissimi contatti. E magari, visto che oggi abbiamo parlato di asteroidi pericolosi e eh, come, come schivarli, magari in una delle prossime occasioni osserveremo l'asteroide 52768 1998 OR2. Questo non ha, in, non ha un nome, eh, per ora ha solo eh, tipo una targa. Il numero degli asteroidi, per esempio l'asteroide Marchini, ha il numero 55196. Il numero degli asteroidi è in ordine di scoperta. Quindi, è quindi un asteroide che ha un numero eh, più alto di un altro vuol dire è stato scoperto tutto. L'asteroide 52768, che è stato scoperto un po' prima di quello che vi è stato dedicato, io dico il mio asteroide, però insomma non è il mio, eh, però è bello che porti il mio nome, l'asteroide 52768 che è quello che il 29 aprile sfiorerà la Terra. Eh? e Sfiorerà la Terra stando ovviamente ai titoli di alcuni giornali. No? Questo ve lo, ve lo devo far vedere perché, eh, anche perché sono, sono, mi ero preparato un po' di, di pagine eh, dei quotidiani famosi. Questa è la Repubblica. La NASA, un asteroide grande come il Leverest, sfiorerà la Terra. Poi il giorno dopo scrivono eh, non mi ricordo quale altra testata. E poi ah, ecco, quando vedete queste figure sappiate che sono rappresentazioni artistiche. Non questi asteroidi non nessuno li ha visti da vicino eh, quando eh. sentite l'asteroide fra l'altro questo è un asteroide che non sappiamo nemmeno quanto è grande dovrebbe essere grande tra 1,5 e 4,5 km quindi è un oggetto che potrebbe essere pericoloso ma questo asteroide che sfiorerà la Terra il 29 aprile e poi lo dice anche la stampa asteroide grande come o mell'Emer il passaggio ravvicinato con la Terra e poi fortunatamente scrivono passerà la distanza di 6 milioni di chilometri da noi, ecco a questi titolisti che scrivono sfiorerà, oh. io li farei fare a piedi 6 milioni di chilometri, così un'altra volta ci pensano meglio a scrivere a <ride> perché 6 milioni di chilometri è 16 volte la distanza che ci separa dalla Luna, che non ci ha mai fatto male. Quindi eh, 6 milioni di chilometri non, sono, eh, non, sono, non è un asteroide pericoloso. Ovviamente, eh, ripeto, esiste la possibilità che altri asteroidi, ancora che devono essere scoperti, eh, possano diventare e per quello ci stiamo lavorando. ad aprire un gigantesco asteroide fiorerà la Terra. Quindi, eh, diciamo che che c'è che, che questa eventualità qui e l'invito che vi faccio, scusatemi se vi ho, vi ho fatto un po' eh, vomitare un, muovendo il cellulare ma cercavo di rimettere in postazione, eh, è quello, magari seguite i social anche del, dell'osservatorio astronomico dell'Università di Siena su, sia su Instagram su Instagram che su Facebook, eh, eh, ho intenzione e eh, magari la prossima settimana quando la luna piena non darà più noia, quindi devo aspettare che passi la luna piena e illumina troppo il cielo per vedere gli oggetti deboli come questo asteroide visto il nostro telescopio, andremo a caccia di questo, di questo asteroide che il 29 aprile sfiorerà la Terra, ma noi lo cacceremo qualche giorno prima. E un altro, in un'altra occasione magari cercheremo di prendere per la coda la cometa Atlas, che a maggio potrebbe diventare visibile. Mm -hmm. Speriamo da qui a maggio di poter uscire, così magari a occhio nudo ce la godremo davvero eh, in un bel prato, tutti Ma la cometa, la, la cometa Atlas è la stessa del, del film Cloud Atlas, forse? <ride> no, l'Atlas... <ride> Il progetto della scoperta, ah, Sono okay, dei okay, dici, le, hanno scoperto, le hanno scoperto più di una, però questa si chiama C19, scusate, C2019Y4, anche questo sembra un numero di targa, C2019 vuol dire che è una cometa scoperta nel 2019, è stata scoperta nel dicembre scorso, quindi poi Y4, perché C2019 poi viene usata una lettera e un numero, un po' come nelle targhe delle macchine, per designare tanti oggetti scoperti durante l'anno. Ok, allora, io la ringrazio tantissimo per questi, questi spunti di riflessione e per i nostri amici di Usena Campus, ma anche eh, per, per coloro che seguono le pagine di dell'Osservatorio Astronomico di Siena, vi invito a seguire la nostra iniziativa di divulgazione online, eh, su, sempre alle 17, sempre sul nostro canale Instagram in live, domani abbiamo il professor Benini che ci parla di riconoscimento di delle, delle emozioni nei momenti, insomma, come questi, di psicologia nell'emergenza. Eh, per gli appassionati di astronomia, invece, eh, dopodomani abbiamo Giacomo Bannoli che ci parla di ma quanto è grande questo universo. E quindi quindi, di... Oggi, oggi avete, abbiamo parlato di cose molto molto vicine gli asteroidi addirittura abbiamo paura che ci colpiscano e con Giacomo, il mio collega bravissimo eh, in gravissima, Giacomo Bonnoli sabato vi divertirete invece a capire quanto possono essere lontane le cose che possiamo studiare con i telescopi celesti. esatto, quindi vi do appuntamento a seguirci nei prossimi giorni sempre alle 17, sempre su Usiana Campus grazie a tutti ciao, lunga vita e prosperità a tutti Bye. Yeah.